Adesso facciamo l'esercizio che vi ho dato da fare da soli, il 135B, in modo tale che eh, vi do la soluzione. Durante la video-lezione vi ho spiegato quello precedente, il 135A. Allora, che cosa succede? Qui abbiamo un'uguaglianza tra due espressioni letterali, quindi abbiamo 2x-12 e 10x-4. meno il libro ci dice che questa uguaglianza è vera quando x è uguale a meno 1 e noi vogliamo quindi verificare il risultato che ci dà il libro. Non abbiamo ancora imparato a risolvere le equazioni da soli e quindi utilizziamo il risultato del libro. Poi impareremo a trovare il valore della x utilizzando le regole delle equazioni. Allora, che cosa facciamo? come abbiamo fatto fino adesso, quindi sostituiamo a x il valore che il libro ci dice è l'unico valore che rende vera questa uguaglianza. Quindi abbiamo 10 per x meno 4 e portiamo avanti in parallelo queste due espressioni. Calcoliamo il valore della prima. Per x uguale a meno 1 e calcoliamo il valore della seconda per x uguale a meno 1. Avremo 2 per, e sostituisco il valore della x, meno 1, a cui aggiungo meno 12, uguale a 10 per il valore della x che è meno 1 e quindi meno 4. Allora, la prima espressione che valore assume? Allora, 2 per meno 1, meno 2, e quindi poi meno 12. Uguale la seconda espressione, che valore assume? Avremo 10 per meno 1, che fa meno 10, meno 4. Meno 2, meno 12, fa meno 14, uguale a meno 10, meno 4, uguale a meno 14. Perfetto, ok, è vero. Quindi l'uguaglianza è verificata, le due espressioni letterali sono uguali per x uguale a meno 1.